lunedì per tutti, siamo d'accordo, concentriamoci, scusate, c'è anche il gatto che è venuto a vedere che casino sto combinando, scusate, allora, il martello pneumatico del vicino spero che non sia un elemento del nostro lavoro di oggi, oggi invece facciamo una cosa parecchio più interessante del solito, che abbiamo già sperimentato in passato, ma Oggi la riportiamo e la testiamo nuovamente. Iniziamo parlando, eh, insomma, salutandoci, vedendo la carta di oggi, ascoltando anche solo il disegno per uh, poterla far uh, entrare nella ginnastica del mattino e poi facciamo la ginnastica del mattino con il microfono, ovvero piano piano vi racconto, vi do dei piccoli agganci su quello che stiamo facendo nel movimento e per un lungo periodo io ho fatto la ginnastica in silenzio e voi insieme a me con solo la musica in sottofondo e adesso però mi sembra sia arrivato il momento di dare come degli agganci parlati non sarà vedrete un racconto continuo e lungo però ci raccontiamo che cosa stiamo facendo i passaggi della ginnastica Introduciamo, o meglio reintroduciamo questa modalità. Mi sembra che sia tornato il momento di usarla. Poi mi direte anche voi se vi aiuta o se vi distrae. La carta di oggi, magari l'avete visto nella copertina, è questa. L'attivatore dei sogni, l'alleato, che per iniziare il lunedì è una bella carta. Sto cercando di inquadrarla con un pochino più di luce vediamo, ecco, così forse si vede meglio perché ha degli splendidi colori questa carta l'ha fatta la Roberta Rambotti è, è magnifico il disegno però non rende giustizia la telecamera purtroppo comunque guardiamolo il nostro lunedì la nostra ginnastica inizia così oggi con questa frequenza qua Sempre iniziamo dagli esercizi di stretching dei meridiani, i pollici sono intrecciati dietro la schiena, i piedi sono bene appoggiati a terra, prendo aria da sotto ai piedi ed espirando entro nella posizione. Inizio ad allungarmi dalle caviglie, sento che lo stretching prende le gambe, la schiena, lascio cadere le mani oltre il capo. Questo è il meridiano del polmone e dell'intestino crasso. Da terra respiro e lascio uscire dalle mani. Con la prossima ispirazione ritorno, cambio l'intreccio dei pollici dietro la schiena e ripeto, prendo aria da terra e svuotandomi entro nella posizione. Spiro bene a fondo, con la prossima ispirazione ritorno entro nel prossimo meridiano, nei prossimi due meridiani: meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas. lo stretching fino a dove mi fa bene, fino a dove oggi posso arrivare. Si allunga bene il busto, le cosce e se voglio appoggio anche la schiena a terra, ma solo se oggi ci sta. E respiro nella posizione, senza inarcare troppo la schiena. Con la prossima ispirazione ritorno. Piante dei piedi a contatto, cuore e intestino tenue. Parto dalla base della colonna e mi arrotondo, portando i gomiti verso terra. Respiro nella posizione, il collo è lungo, c'è tanto spazio tra le spalle e le orecchie. srotolo bene le vertebre, dal basso all'alto e passo alla prossima posizione, piedi a martello, inspiro e poi mi allungo partendo dalla base della schiena, inspiro dai piedi, porto aria nel ventre, nei fianchi, nei reni, nella vescina. dalle mani gambe incrociate dove passa la gamba davanti anche il braccio passa davanti prendo aria e spingo le ginocchia verso terra Poi espirando ritorno, maestro del cuore e triplice riscaldatore. Allargo bene la cassa toracica. gli incroci dilatano posti che di solito sono più compressi. Faccio spazio, ci respiro dentro ed espirando poi ritorno. Ultima coppia di meridiani, fegato e cistifellea. Prendo aria, senza perdere mai contatto con il mio primo chakra ben attaccato al suolo allargo lo spazio nel fianco, non è tanto importante andare di lato quanto allargare lo spazio nel fianco e respiro in tutto il lato del corpo in stretching. Poi ritorno, espirando al centro e ripeto dall'altro lato. Allargo lo spazio nel fianco. Mando ben respirato anche in questo lato, espirando ritorno al centro e mi alzo in piedi. Adesso che abbiamo ben risvegliato il corpo fisico, andiamo a sentire i nostri tre corpi. Piedi ben attaccati a terra, il corpo fisico, l'anima, lo spirito. vado a percorrere i sette chakra che li tengono in comunicazione, li tengono insieme i miei tre corpi. Terzo. Ah! Primo. Come un albero il mio intento lo radico a terra. nelle radici di quest'albero. Mi rivolgo alla terra e le chiedo di insegnarmi come si vive qui. La terra mi insegna, figlio, lo scambio è tutto il segreto. Con il quarto chakra lo sperimento. Dare e ricevere sempre, sempre in equilibrio, facendo questo, il mio quinto chakra fa emergere i miei talenti, oh! e con il sesto chakra, mi libero dalle proiezioni e vedo l'energia, anche il settimo chakra si allinea e si innalza, arriva al cielo e parallelamente affonda, appartiene alla terra. Così divento un tramite tra la terra e il cielo, tra la madre e il padre, un tramite che è libero di muoversi con l'ottavo movimento, Nel passato, nel futuro e nel presente insieme. Allora i miei tre corpi possono filare insieme, intrecciarsi uno all'altro, apro alla filatura. dal punto centrale dove si incontrano tutti i miei filamenti scendo nella cavità smeraldita mi faccio portare dal volo del falco della civetta e del corvo Da questo allineamento, dall'intreccio dei miei tre corpi, ascolto e muovo le energie con le geometrie che sono il ponte. Muovo la frequenza del pentagono, fatta di opposti, della cresta e della conca dell'onda. Muovo l'energia dell'ottagono, fatta di abbondanza, come un vortice verso di me e da me all'esterno. L'energia che ho mosso si attorciglia, confluendo a me e si srotola da me all'esterno. E poi trovo il centro di questo movimento, esattamente al centro di oggi del mio plesso solare, e lo tengo, il bandolo della matassa. E per entrare in questo intreccio, che origina tutti i miei movimenti, faccio il gioco dello specchio, le metafore d'esagono. Divido tra davanti e dietro, tra visibile e invisibile. E mi lascio avvolgere davanti e dietro. E poi queste due metà le guardo completarsi, è la frequenza della spirale, che attraversa tutto, che mette tutto in comunicazione. E poi c'è il triangolo, che in questo gioco permette l'apparizione di cose nuove e la scomparsa di quello che ormai è finito si danno il cambio e segnano il tempo e poi tengo tutti questi movimenti tra le mani L'ultimo movimento non ha forma. Quello che comprende tutte le geometrie è semplicemente l'essenza di far confluire tutto, così. È strano, stranissimo, tornare a parlare durante la ginnastica dopo un periodo così lungo, senza, senza parlare, facendo ginnastica in silenzio. È chiaro che non sapevo come mi sarei sentita, però sentivo che c'era da, da farlo. Il movimento che sentivo oggi mentre parlavo e intanto muovevo il corpo era questo. Un incontro, un nodo, un punto al centro e poi una strada che prosegue. E mi sembrava di essere quasi un po' come lui, no? Dov'è qua? Che lo guarda accanto ma lo racconta, ti ci accompagna, ti, ti fa da tramite. Ha tanto a che fare questa carta con la possibilità di creare un ponte, un ponte tra le varie realtà e non parlo solo della realtà visibile o invisibile, parlo proprio delle realtà che abbiamo dentro di noi allora facciamo un esempio molto molto molto banale no? ognuno di noi è molto bravo a fare qualcosa può essere una cosa, possono essere dieci può essere una cosa ordinaria può essere eh, una, un movimento semplicemente interno ehm, ognuno è bravo a fare almeno una cosa che se ne renda conto oppure no abbiamo almeno un grande talento, grande il mio è di vedere le geometrie. Sarebbe più utile, in altri casi, saper cucinare un buon pranzo, saper eh, cucire un bel vestito, saper creare gioielli di potere, ma quello che io so fare è vedere le geometrie. Poi ho anche altri talenti, ma facciamo l'esempio su questo. Anche voi avrete dei talenti, c'è chi sa cucire molto bene, c'è chi sa disegnare molto bene, c'è chi sa cantare, chi sa ballare, chi sa far bene l'amore? Ognuno ha il suo talento, i suoi talenti. Il fatto è che al di fuori dei nostri talenti, per quanto vasti possano essere, ci capita nella vita di non essere proprio questi geni incompresi, no? Eh, penso a me, io al di fuori dei miei talenti con le geometrie, spesso eh, sono ad un livello mo molto vicino all'essere una mezza scema su, nella vita, no? Ma non, eh, non con cattiveria, ma un po' cretina, insomma, un essere umano estremamente comune, che, che sbaglia, che fa cavolate, cioè normalissima, sicuramente non un genio. Sicuramente non un genio. E penso che accada anche a voi questa cosa. Cioè, in quello che siete bravi, siete veramente bravi, magari, ma poi ci sono cose anche banali che viene anche da ridere, no? Che facciamo cavolate come le fanno tutti. Allora, la frequenza sì. di questa carta, che si sentiva tanto anche nei movimenti di oggi, nell'incontro di movimento, respirazione e parola, e spero l'abbiate sentito, lo sentiate anche voi facendo la ginnastica, è proprio il fatto che si incontrano. Cioè noi esseri umani siamo fatti per stare in due mondi, per alternarli. Non a caso non si chiama solo l'alleato questa figura, si chiama anche l'attivatore dei sogni. Parla anche di un'attività prevalentemente notturna, comunque onirica. Quando si sogna eh, si va in una dimensione completamente diversa da quella fisica si entra in, una, in uno stato di coscienza che ha più a che fare con l'anima che con il corpo e con il pensiero. Siamo comunque incarnati, abbiamo comunque una mente, ma è come se si abbassasse molto il volume, no? Come quando devo parlare in questi video che abbasso tanto il volume della musica perché si senta meglio quello che dico, quando invece faccio ginnastica lo alzo di più. È, è un mix di di livelli di coscienza quando dormiamo il pensiero abbassa il volume e si alza invece l'attenzione sul sentire sul sentimento sulla eh, visione sul sogno sul mondo magico sul mondo invisibile il fatto che noi siamo fisiologicamente obbligati a dormire è un chiaro segno che <ride> l'incarnazione ci dà in questo senso dobbiamo per forza tenere entrambi i mondi nella nostra coscienza la coscienza c'è sia quando dormiamo sia quando siamo svegli prende solo un mix diverso no? di anima e di pensiero di sentire e di materia siamo obbligati cioè non esiste un essere umano che possa vivere senza dormire e chi soffre ad esempio di privazione del sonno perché è insonne, perché ha dei problemi per i medicinali, per qualsiasi motivazione, ad un certo momento da sveglio entra in uno stato di coscienza che comunque non riesce più a ragionare, tant'è che senza dormire si rischia di impazzire. Ed è esattamente quello, la razionalità, il... Il pensiero logico a un certo momento si spegne perché abbiamo bisogno, abbiamo costante necessità, quasi tutti gli esseri umani ce l'hanno, di alternare questi stati di coscienza che è esattamente la stessa cosa che ci accade nella nostra vita. Abbiamo bisogno di esercitare i nostri talenti ed essere un genio in quello che facciamo esercitando il nostro talento ma abbiamo anche bisogno di essere dei mezzi scemi <ride> e fare cose che ci riescono male o che ci riescono assolutamente ordinarie e, e non notevoli rispetto agli altri, non geniali, abbiamo bisogno di questa cosa, dobbiamo proprio ehm, vivere sempre in questa doppia scia tra l'alto e il basso Le, le meraviglie e l'ordinarietà più comune, più banale cioè se noi proviamo a vivere costantemente esercitando i nostri talenti costantemente non si può, a un certo momento qualcosa dentro di noi si romperà non possiamo fare solo cose che ci riescono divinamente abbiamo bisogno di alternare così come non possiamo dormire tutto il tempo salvo casi estremamente rari Così come non possiamo stare svegli tutto il tempo. Dobbiamo alternare. È un ritmo fisiologico, ma è lo stesso di come si alterna il nostro talento e la nostra imbecilità. Non possiamo essere sempre dei geni, ma non possiamo neanche non esserlo mai. Quando uno dice ho la responsabilità di prendermi cura del mio talento, vuol dire proprio questo. Non posso pensare di non riposare mai. Devo prendermi la responsabilità di organizzare delle ore di sonno, perché ne ho bisogno. Allo stesso modo non posso fare sempre solo cose che mi riescono normalissime, come tutti gli altri. Ci sono delle cose che mi riescono divinamente, tutti ce le abbiamo, piccole o grandi, e devo prendermi la responsabilità di farle. In questi eh, 20 minuti che ti leggo le geometrie che ti parlo delle carte della tradizione che ti accompagno a fare ginnastica, porto fuori il mio talento, in questo sono un mezzo genio. Poi magari vado a cucinare il pranzo e mi capita di bruciare il pentolino, non più tardi di settimana scorsa in realtà e sono una mezza deficiente. L'insieme fa un movimento di mondo comune e talento che ci rende così, ci fa il ponte, chiama questa situazione qui, la crea anche dentro di noi, anche quando siamo svegli. riproduce questo meccanismo di dormire e svegliarsi, sentire e pensare. Ecco vorrei sapere cosa ne dite voi di questa cosa. Se vi riesce facile accettarlo di essere anche dei mezzi deficienti e di essere anche dei mezzi geni. Sono, sono curiosa in realtà di sapere se vi riesce più facile pensare di essere dei mezzi geni in alcuni momenti o dei mezzi deficienti in altri. Cosa vi, vi riesce più semplice o cosa vi riesce più difficile accettare di essere? Sono curiosissima, vorrei farci un sondaggio, giuro, su questa cosa. Quasi quasi lo faccio anche in realtà, ora ci sono i sondaggi su Whatsapp nel gruppo, potrei proprio farlo. Ecco, per chi guarda questo video e non sa che c'è un gruppo Whatsapp, c'è un gruppo Whatsapp, dove si trovano i video e i materiali che condivido, chiedetemi l'invito per poter entrare, se vi fa piacere, o invitate amici, parenti, conoscenti che credete possano beneficiarne. Ci vediamo domani alle 9 del mattino grazie a tutti e buon inizio settimana ciao